Buongiorno a tutti, e come preannunciato eh, oggi eh, vedremo l'argomento sui, sui diagrammi di flusso, lo vedremo sotto, sotto questa forma di, di video registrato eh, per diciamo così, compensare le problematiche di, di, di presenza in aula e di, e di turnazione eh, che diciamo così, succedono questo giovedì. Eh, come vi dicevo l'argomento di oggi è quello dei, dei diagrammi di flusso e che è una forma alternativa rispetto al pseudocodice che abbiamo usato nelle lezioni precedenti eh, per poter eh, rappresentare la formalizzazione di un algoritmo nel momento in cui lo stiamo eh, sviluppando. Eh, e veniamo subito al formalismo, il formalismo dei diagrammi di flusso è un formalismo eh, grafico, è un formalismo che si basa su dei simboli eh, diciamo così rettangolari, romboidali eh, che andremo a conoscere, e attraverso i quali è possibile rappresentare graficamente e visualizzare quella che è l'esecuzione eh, di un programma, l'esecuzione di un algoritmo. Mm. Eh, se andiamo un pochino più eh, nel dettaglio, eh, un diagramma di flusso è composto diciamo, da una combinazione di blocchi eh, che corrispondono alle eh, singole operazioni eh, che sono rappresentate semplicemente attraverso un eh, rettangolo eh, queste operazioni sono ad esempio l'operazione di calcolo, no? calcola A uguale B diviso C, cose di questo genere, eh, saranno rappresentate da eh, una semplice attività che eh, rappresenta il fatto che l'elaboratore eh, compie quell'attività cioè, all'interno dei dati eh, che ha già in possesso invece si tratta di operazioni che coinvolgono l'input o l'output di dati, quindi l'acquisizione di dati dall'esterno, oppure la visualizzazione, la stampa dei risultati, si tende a utilizzare invece una eh, di tipo parallelogramma, eh, quindi questo, questi lati inclinati no, ci servono un pochino a ricordare eh, che eh, il dato, eh, non, non, qui non avvengono delle elaborazioni dei calcoli, ma semplicemente dei, eh, dei trasferimenti di dati da una parte all'altra, dall'esterno del calcolatore verso l'interno quando facciamo un'operazione di input, di lettura, eh, mentre invece un'operazione di output porterà i dati da, dall'esterno eh, dall del calcolatore eh, dalle, dal calcolatore verso l'esterno per poterli stampare, no? chiaramente eh, di fatto eh, vedremo le due operazioni di leggi e visualizza, o eh, input o output, no? print, nel senso di stampare, output, stampa, visualizza, sono i termini che useremo per fare l'output, e leggi, acquisisci, prendi, input, sono i termini che useremo eh, in modo più o meno intercambiabile per rappresentare le operazioni di input. Eh, questi blocchi ovviamente possono essere collegati tra di loro con, eh, con delle frecce, mh? Eh, per collegare, per indicare qual è la sequenza no, delle operazioni da compiere quindi ho diversi task rappresentati da di diversi eh, eh, rettangoli ecco questi task dovranno essere eseguiti in un certo ordine e l'ordine è definito proprio dalle frecce che, eh, che indicheremo no, sul diagramma eh, esiste poi il, il terzo blocco, il terzo tipo di blocco principale che è quello a forma diciamo, di rombo che rappresenta un punto di scelta, un punto di scelta un rombo è un blocco, è l'unico tipo di blocco che ha praticamente un ingresso e due uscite, due uscite che corrispondono al caso in cui la condizione sia vera o al caso in cui la condizione sia falsa, quindi anche qui non avvengono delle elaborazioni, non avvengono dei calcoli dentro un blocco di scelta, viene semplicemente la valutazione di una condizione che può essere vera o falsa, che non so, a maggiore di 0, a uguale b, sono condizioni che possono verificarsi eh, in modo vero, quindi valido, oppure in modo falso, cioè i valori di quelle variabili in quel momento non soddisfano la condizione che esprimiamo. E in funzione di quel valore di verità o falsità di questa condizione, l'elaborazione eh, proseguirà da un lato diverso. Mm. Eh, questo lo rappresentavamo con un pseudocodice certo sotto forma di un se eh, condizione e poi avevamo un indentato rientrata no? la, la, la serie di operazioni da compiere nel caso in cui l'operazione fosse vera, eh, non avevamo finora ancora considerato il caso in cui la, eh, ci fosse qualcosa da fare nel caso in cui la condizione fosse falsa. Questi sono i blocchi di partenza, no? sono uno strumento che ci aiutano a, a visualizzare il flusso eh, dell'elaborazione dell del programma, come si svolge. Quindi alcuni di noi avranno più facilità a vedere l'esecuzione del programma osservando il diagramma di flusso, altri di noi, come dicevo, eh, avranno magari più facilità a, a utilizzare lo pseudo codice, perché magari poi la visualizzazione se la costruiscono in mente, ehm, ma sono strumenti alternativi che ci permettono appunto di ragionare sulla sequenza delle operazioni. Mm. E come si disegna un flowchart? Beh, innanzitutto bisogna avere in mente qual è la strategia risolutiva questo è il punto di partenza, se noi non sappiamo risolvere un problema, non c'è flowchart che ce lo possa far risolvere. Mh, dobbiamo innanzitutto appunto avere in mente eh, le operazioni da fare, poi le rappresentiamo eh, disegnando i vari blocchi, che siano blocchi di input-output eh, o siano blocchi di esecuzione eh, di, di attività, eh, collegati in una sequenza opportuna. Eh, il rombo lo possiamo usare, è eh, blocco di scelta e si può usare sia, adesso eh, lo vedremo con gli esempi, si può usare sia eh, per costruire delle alternative, sia per utilizzare delle ripetizioni. Alla fine nel diagramma di flusso c'è un si unico simbolo che viene usato in entrambe le tipologie eh, di, di, di sviluppi del programma. No? Ricordate la volta scorsa che abbiamo detto, abbiamo osservato, giocando un pochino con il pseudocodice, che un programma, un algoritmo è composto essenzialmente dalla combinazione sempre di questi tre elementi, la sequenza, l'alternativa e il ciclo. Allora, tra, sulla sequenza corrisponde, ai, le operazioni di in sequenza corrispondono ai blocchi di attività, ai blocchi di input-output, eh, mentre invece per la costruzione di alternative ai cicli si usa il simbolo del rombo. E poi dobbiamo fare attenzione a essere un pochino disciplinati con le frecce. Eh, cerchiamo di non collegare una freccia ad un'altra freccia che poi si diparte, che poi si collega, perché altrimenti dopo un po' non si, non si capisce più nulla. Ok? Eh, le, non do, dobbiamo evitare che i nostri diagrammi di flusso abbiano l'aspetto di un piatto di spaghetti come dicono gli americani spaghetti light, like, cioè tutti contorti arrotolati da cui non si capisce poi più dove inizia un, eh, un, un flusso di esecuzione dove questo termina e dove questo prosegue eh, noi cercheremo anche più avanti di formalizzare un pochino meglio questo concetto parlando di diagrammi di flusso strutturati ma per ora cominciamo a parlare di diagrammi di flusso eh, ordinati eh, per quanto riguarda la costruzione delle di alternative, eh, dicevamo che usiamo il blocco di scelta, il blocco rombo, quindi c'è una condizione, quindi l'esecuzione del programma a un certo punto dell'algoritmo arriva fino a qui, e in funzione di questa condizione farò cose diverse. Mm? Eh, può darsi che le cose da fare siano più di due, e quindi a questo punto avrò una, una uh, serie di scelte in cascata. Se è vera la prima scelta faccio questo, se è vera la seconda scelta farò quest'altro, se è vera la terza scelta farò il terzo ramo e se nessuna delle tre precedenti fosse vera, quindi falso, falso, falso, vado a ricadere in questo blocco di codice, il eh, blocco di operazioni in cui farò eh, altri tipi di cose. Fin qua, diciamo così, è la natura del blocco di scelta, no? quella di diramare l'esecuzione del programma e costruire delle alternative mutuamente esclusive, o faccio questa o faccio quell'altra, ma non le farò mai tutte e due. L'altra cosa importante da notare è che una scelta a un certo punto inizia qui, ma termina in un certo punto. Cioè dobbiamo essere in grado di identificare quando faccio una scelta qual è il punto di inizio, il punto di fine di queste varie diramazioni del programma. Da questo punto in avanti, il punto di ricongiunzione, no? punto di fine della scelta, eh, l'esecuzione dell'algoritmo procede in un modo solo. Quindi la scelta non è una divergenza per sempre, da questo momento in avanti eh, seguiamo strade completamente diverse, ma è una divergenza temporanea. Per, per una certa serie di operazioni facciamo cose diverse e poi probabilmente si ricongiungono i due flussi di Esecuzione quello di sinistra e quello di destra per poi continuare diciamo così, insieme nello stesso modo ehm, proviamo a, a, a, ad applicare questi, eh, questo formalismo ai, ai problemini che abbiamo visto insieme ieri no? partiamo magari da quello, eh, da quello più facile no? quello dell'equazione ehm, dell di secondo grado allora eh, partendo dall'equazione di secondo grado noi pensiamo che eh, avevamo la, la lettura, no? ricordiamo, dobbiamo risolvere l'equazione, scriviamolo qui, eh, ax eh, alla seconda più bx più c è uguale a 0, okay? eh, Questo è il nostro obiettivo da risolvere. E per fare questo eh, ab abbiamo ragionato sull'equazione risolutiva e abbiamo già cominciato a pensare quali sono i passi ci siamo resi conto che il fatto che la variabile a fosse uguale a 0 o diverso da 0 ci cambiava notevolmente le cose e quindi in qualche modo eh, dobbiamo eh, trattarle in modo diverso. Allora, se lo vogliamo rappresentare sotto forma di diagramma di flusso, eh, conviene sempre essere espliciti eh, su quale sia il nodo di partenza dell'algoritmo. Immaginate di avere un algoritmo che è abbastanza lungo, dobbiamo capire da dove si parte. No? Eh, e quindi conviene avere un nodo eh, simbolico che possiamo chiamare avvio, start, no? di solito viene disegnato come un ovale, e così identifica il punto di partenza dell'algoritmo. E così analogamente quando avremo finito i calcoli avremo un nodo che chiamiamo nodo stop, un, eh, una parte dell'algoritmo che, che dice qui è terminato, non c'è più nulla da fare, ha raggiunto l'obiettivo che era quello di risolvere questa equazione. Eh, le operazioni da fare sono, abbiamo detto, come prima cosa, quella di eh, acquisire i dati d'ingresso, se io non conosco i valori di A, B e C, chiaramente non potrò fare nulla. Allora, la prima operazione da fare sarà un'operazione di input, leggi, input, A, eh, un'operazione, quindi, oh, pardon, lo sto disegnando molto male, l'operazione Le, di lettura input B, anche questo starà dentro il suo rombo, e l'operazione di lettura input C. Sono tre operazioni in cui leggo un dato, leggo un secondo dato leggo il terzo dato. Queste tre operazioni non sono messe così a caso su un foglio di carta, ma devono essere eh, eseguite sequenzialmente, quindi dall'avvio del programma passo alla lettura di A, dalla lettura di A passo alla lettura di B, dalla lettura di B passo alla lettura di C. Quindi ci sono queste frecce che ci dicono come prosegue l'evoluzione del programma. In questo caso abbiamo fatto tutta una componente di input dei dati, di lettura dei dati, eh? Eh, in realtà da adesso in avanti potremmo anche prendere una delle scorciatoie, ad esempio scrivere un input A, B, C per dire guarda adesso in questo blocco leggiamo questi dati senza dover essere pedanti ogni volta e far vedere eh, tutti i singoli dati come fossero letti uno per volta. Eh, ovviamente la tipica operazione di economia noi eh, abbiamo eh, un determinato spazio sul foglio a disposizione se sprechiamo questo spazio per far vedere dei dettagli poi ci perdiamo la vista d'insieme e ci perdiamo la possibilità di vedere il resto del programma eh, e quindi dovremmo essere tanto dettagliati quanto ci serve cioè se una parte del programma in cui dobbiamo ragionare bene di cui non siamo sicuri è meglio essere dettagliati e andare passo passo se è una parte del programma invece che, eh, su cui possiamo andare lisci in certo senso allora possiamo semplificare, cioè non c'è una legge che mi dica che cosa ci sta in questi blocchi se questi blocchi devono contenere delle operazioni complicatissime oppure delle operazioni banali elementari, eh, questo non è un vero linguaggio di programmazione quindi non, non ci sono delle regole rigide su che cosa metto su questi blocchi eh, le regole me le faccio io, all'interno di questi blocchi ci inserirò il tipo di azioni o il tipo di condizioni che considero elementari, cioè che secondo me non vale la pena andare a dettagliare, non vale la pena andare a specificare meglio. Eh, ma per il resto, eh, appunto, posso scegliere io il livello di astrazione o il livello di complessità. Normalmente sceglierò un livello di complessità più semplificato, una estrazione più elevata per le parti semplici, mentre invece per le parti più complicate sceglierò un livello di astrazione più definito. E lo stesso ragionamento anche che facciamo con lo pseudocodice sono strumenti che ci aiutano a ragionare, usiamoli dove ci serve di più ragionare. Okay? Quindi, ehm, andiamo avanti, avevamo eh, a un certo punto la scelta, se, eh, di, da, una scelta da compiere, se questa equazione fosse effettivamente un'equazione di secondo grado, o invece se fosse un'equazione, diciamo così, degenere, per cui alla fine era, scopriamo che era di un'equazione di primo grado. Allora, questo... Eh, si basa chiaramente sul fatto che A è 0 oppure no, e quindi qui abbiamo un grosso blocco di scelta che mi chiede, che si chiede se A è uguale a 0. Lo 0 di solito quando si scrive a mano si sbarra per non confonderlo con la O. Attenzione che A uguale a 0 non significa rendi a uguale a zero questo uguale è un uguale di confronto non è un uguale di assegnazione non sto dicendo a uguale a 0, sto dicendo se a fosse uguale a 0. il se non si dice, non si scrive, è sottinteso perché è sottinteso dalla forma romboidale di questo blocco e allora ho due possibilità o è sì o è no o è uguale a 0 oppure non è uguale a 0. e allora posso proseguire in due modi diversi quindi ad esempio nel caso in cui a sia uguale a zero sì, io qua scriverò sì, oppure scriverò vero, oppure scriverò true, oppure abbrevio vero con V, oppure abbrevio true con T, e invece ho un'alternativa che invece prosegue da un'altra parte, quando questa condizione invece è falso, uh, è un no in inglese è false, oppure a false o falso con F. Mm? Ho questi due rami e, e, nei quali proseguo in modo, in modo chiaramente diverso. E, eh, dopodiché eh, questi due rami si, si dovranno ricongiungere alla fine del programma, eh, ma per ora chiaramente non ci siamo, eh, non ci siamo ancora arrivati, dobbiamo ancora... Eh, così eh, completarlo, allora alzo il foglio per vedere come proseguo in un caso e nell'altro allora in un caso, nel caso in cui a è uguale a 0 avevamo detto che eh, l'equazione in realtà si riduceva a un'equazione di eh, primo grado e quindi supponiamo che eh, b fosse diverso da 0 per non farla troppo lunga, eh, alla fine ci riduciamo a calcolare il risultato x in questo caso come meno, eh, dunque, c diviso b, c fatto b. E questa è un'operazione di calcolo, che svolgiamo in questo caso, che sarà seguita dall'operazione di visualizzazione di stampa di x. E con questo da questo ramo ho terminato, quindi da qui poi dovrò semplicemente ricongiungermi all'altro lato. Da, da quest'altro lato invece eh, siamo sicuri, lo metto qua tra parentesi, che A è diverso da 0. Qui non dobbiamo necessariamente chiederci ma A è diverso da 0? è ovvio, è scontato che sia diverso da zero, perché altrimenti in questo primo rombo saremmo andati dalla parte di sinistra. Allora a questo punto, poiché so che A è diverso da zero, posso applicare la mia formula risolutiva, che mi chiede come prima cosa di calcolare il discriminante, quindi B al quadrato meno 4AC, e qui ho il vantaggio che se vogliamo stiamo, stiamo scrivendo su carta e penna, e non mi devo preoccupare della sintassi, del fatto che la lettera delta non c'è nella tastiera, nel, senso, nel fatto che il quadrato, eh, non so come indicarlo, scrivo direttamente la notazione che mi serve, purché io stia scrivendo delle cose precise. Quindi, di nuovo, il rigore, la precisione, la non ambiguità sono la chiave principale. Non è tanto la dimensione, la forma, la posizione di questi blocchi, no? ma il fatto è che siano collegati in un modo chiaro, che le condizioni di, di, di, di svolta siano chiare e le operazioni da fare siano chiare eh, poi il resto in un certo senso eh, è, è estetico no? però deve rappresentare diciamo così, in modo non ambiguo il ragionamento che sto facendo eh, e quindi a questo punto avevamo eh, già valutato che in funzione del fatto che il discriminante fosse positivo negativo o nullo, eh, facevamo cose diverse allora come prima cosa potremmo, eh, il blocco di scelta però ha solo due uscite, sì e no, vero e falso, quindi noi non possiamo avere un blocco di scelta con tre uscite, cioè minore, uguale o maggiore di zero, dovremo spezzare il controllo in due, ad esempio se delta è minore di zero me la cavo facilmente, perché in questo caso dirò non ci sono soluzioni, quindi se delta è minore di zero, sì, stampo nessuna soluzione, un output in cui scrivo che non ci sono soluzioni eh, se invece è falso, non è vero che delta sia minore di 0 allora può essere nullo o positivo quindi nel caso in cui delta sia uguale a 0 un'altra, eh, qui stiamo eh, diciamo costruendo una catena di scelte molto simile a quella che eh, abbiamo visto nella slide precedente, dove c'erano più scelte in cascata, quando ce n'è una vera faccio colazione, quando invece è falsa eh, passerò a, alle scelte successive, ai controlli successivi. Eh, quindi in questo caso, nel caso sì, cosa devo fare? Nel caso sì, in questo caso semplicemente dovrò stampare eh, il discriminante uguale a 0 e quindi il valore complessivo è meno b fratto 2a. Date, ho, dimenticato, ho dimenticato il 2 meno b fatto 2a e lo stampiamo in output qui non scrivo stampa per ragione di spazio è un'operazione di input output quindi sto visualizzando questo avrei dovuto, dovuto poter scrivere stampa meno b su 2a e eh, se no c'è l'altro caso che farò qua sotto posto ancora un pochino il foglio in cui, eh, vabbè, dovrò farmi il conto complessivo e quindi calcolerò che x con 1 è uguale meno b eh, meno radice di delta, che è positivo, quindi non mi dà problemi, fratto 2a che è diverso da 0, quindi non mi dà problemi, eh, e poi calcolerò invece x con 2 che è meno b più radice di delta fratto 2a, eh, e non mi danno problemi, e poi stamperò sia is con 1 che is con 2. E questo avviene dopo. Fatto questo, diciamo così, ho finito. Nel senso che qua c'erano le tre alternative, eh, minore di 0, maggiore di 0, uguale a 0, eh, non ho più alternative, e quindi da questo momento in avanti mh, cessa la necessità diciamo così, di eh, seguire strade diverse, e quindi ci riportiamo tutti e tre nello stesso punto. E da qui in avanti il programma proseguirà unificato a fare altre cose eventualmente, magari non deve fare eh, tutto. Se deve fare solo questo, allora abbiamo finito. Però attenzione, non dimentichiamoci che dall'altra parte c'era ancora una stampa di X, eh, che a questo punto dobbiamo, che dipendeva dal fatto che l'equazione fosse di primo o di secondo grado, che dobbiamo poi ancora ricongiungere con quest'altra. Quindi dobbiamo ancora andare a riprendere, magari facciamo un punto qua in cui si incontrano questi due signori, questa freccia scende qui, questa freccia si porta qui e finalmente abbiamo finito il nostro algoritmo e quindi possiamo dichiarare la, la fine con una un nodo di stop. Quindi qui abbiamo identificato, tanto per eh, ripassarlo, delle, eh, dei, dei punti di scelta, hm? eh, vediamo di, adesso possiamo provare a vederlo anche tutto insieme se lui mi lascia, ok? Riduciamo un pochino lo zoom. Vediamo che noi abbiamo trovato, vabbè, a parte questo programma, da cosa è composto? Da una parte di input iniziale, di lettura iniziale, qui, una parte, eh, qua. Una parte di lettura iniziale, seguita da una prima scelta che inizia qua e termina laggiù in fondo. In questa scelta ho un primo ramo che è composto da due operazioni, un secondo ramo che invece è più lungo, è composto da un'operazione di calcolo seguito da una catena di scelte, catena di due scelte che portano a una, due e tre percorsi diversi. Questa catena di scelte si chiude e si conclude qua in fondo. Quindi in pratica abbiamo... Una, di una catena di tre scelte a destra che è inserita all'interno di uno dei due rami di una scelta che è stata fatta prima. Quindi questo, eh, questa, diciamo così, struttura noi la chiamiamo di scelte annidate, cioè una scelta all'interno di un'altra. Non c'è nessun problema eh, a costruire eh, algoritmi con scelte annidate o poi vedremo anche con ripetizioni annidate eh, il, eh, il calcolatore lo gestisce benissimo. Eh, chiaramente, quando comincia a annidare tante condizioni una dentro l'altra, diventa complicato seguirlo per noi, soprattutto, non tanto eseguirlo per il calcolatore. Quindi, qui abbiamo rappresentato quello che è il nostro pensiero, le nostre operazioni che facciamo quando siamo di fronte a un'equazione di secondo grado e questo in realtà ci dice anche. O possiamo anche vederlo come eh, uno strumento per simulare ciò che farà il calcolatore. Allora, noi per verificare, no? cominciare a verificare se ciò che stiamo scrivendo è corretto, possiamo eh, simulare di essere l'esecutore di questo diagramma di flusso. Non è proprio ancora la CPU del calcolatore, ma è qualcuno che cerca di eseguirlo. Attenzione, se passiamo in modalità esecutore, dobbiamo immediatamente, eh, immediatamente... dobbiamo immediatamente passare in modalità macchina pensiamo con una macchina eseguiamo le istruzioni senza pensare senza ragionarci quindi siamo in una modalità in cui parto dal blocco leggo cosa devo fare lo faccio leggo cosa devo fare lo faccio leggo cosa devo fare lo faccio verifico questa condizione senza più ricordarmi cosa avevo fatto prima e senza avere la consapevolezza di cosa farò dopo quindi ogni blocco viene eseguito a sé stante viene eseguito, eh, diciamo così, in modo pedante, in modo preciso, eh, ma senza capire cosa sto facendo. Cioè, eseguire questo diagramma di flusso lo può fare chiunque, anche se non sa che cos'è una, una, una questione di secondo grado. Basta che sappia come fare questo calcolo, ad esempio di la ventola seconda, basta che sappia come fare la radice quadrata che mi serve, che viene usata dopo. Quindi chiunque sappia come eseguire le operazioni di base, segue il diagramma di flusso ed arriva a un risultato. Se questo risultato è corretto, allora vuol dire che la correttezza del risultato è conseguenza non dell'intelligenza della persona che l'ha usato, ma del fatto che il diagramma di flusso l'ha portato nel punto giusto, l'ha portato al risultato giusto. No? E questo è il modo con cui diciamo fare, o par, far compiere operazioni intelligenti a macchine che intelligenti non lo sono. Perché l'intelligenza ce l'abbiamo messa noi nel costruire il percorso che poi la macchina seguirà senza capire nulla, ma semplicemente eseguendo le istruzioni, eseguendo le sequenze, eseguendo le scelte che io ho preparato e sapendo ovviamente compiere le operazioni elementari che sono all'interno di ciascuno di questi blocchi. E, e Quindi per familiarizzarci con questi diagrammi di flusso in realtà possiamo, diciamo così, Quindi partendo da, da questi semplici esempi, eh, fatemi eh, spendere due minuti per commentare un po' meglio il discorso delle, eh, delle, delle, delle connessioni e dei percorsi che possiamo definire eh, in diagrammi di flusso di una certa complessità. Eh, vediamo questo esempio che è stato proposto eh, sul libro che abbiamo riportato qua e che parla delle spese di spedizione da calcolare e la, diciamo così, la, la regola, il regolamento del vettore ci dice guarda che quando devi spedire un pacco le di spedizioni valgono 5 dollari se tu devi spedire nei cosiddetti Stati Uniti continentali quindi 48 stati centrali eh, e invece se devi spedire agli, a, nei, sempre negli Stati Uniti ma negli stati diciamo così, separati eh, che sono lo stato dell'Hawaii e lo stato dell'Alaska invece le spedizioni costano 10 dollari ma poi anche le spedizioni straniere extra eh, Stati Uniti costano eh, 10 dollari. Eh, quindi ci sono il, diciamo, il testo ci racconta tre casi diversi, Stati Uniti continentali, Stati Uniti separati oppure eh, extra Stati Uniti. Sono tre casi diversi e eh, il, le spedizioni sono diverse nei tre casi, quasi diverse ma in realtà eh, qui e qui sono uguali nel senso che 2 c'è 10 e 10 allora chi, proviamo a costruire questo diagramma di flusso che ci dice guarda eh, la spedizione è all'interno degli Stati Uniti quindi Stati Uniti o intercontinentale allora se è intercontinentale scusate, è straniera extra Stati Uniti se è extra Stati Uniti io so che eh, diciamo che una spedizione internazionale costa 10 dollari e non mi pongo problemi se invece è dentro gli Stati Uniti, può essere negli Stati Uniti continentali oppure no. Se è in quelli continentali, allora costa 5 dollari, i 48 Stati centrali. Altrimenti, ecco questo ramo qua non è ancora stato disegnato perché è quello su cui vogliamo ragionare, eh, altrimenti sono nel caso della Wild dell'Alaska. Mi verrebbe una forte tentazione quello di dire ma guarda che la Huawei e l'Alaska eh, hanno lo stesso prezzo dell'internazionale e allora a questo punto io ho già un blocco che mi dice la spedizione costa 10 dollari e allora eh, questo ramo falso, cioè quando sono negli Stati Uniti ma non negli Stati Uniti continentali allora userò eh, questo blocco e mi devo portare all'ingresso di questo blocco. Una struttura di questo genere non ci piace, non va bene. Perché non va bene? Eh, perché non è facile, non è evidente eh, evidenziare, identificare quali sono i punti di inizio e i punti di fine delle varie scelte. Cioè, mentre prima era chiaro no, che, che la, questa scelta inizia qua e finirà più in fondo, e questa scelta inizia qua e finirà da qualche altra parte, che poi disegneremo, qui si mescolano le cose, nel senso che io ho una scelta che inizia qua e finirà qua sotto. E un'altra scelta che da un lato finisce chissà dove, ma dall'altro invece si ricongiunge alla fine della prima scelta. Quindi non c'è più una corrispondenza inizio-fine che ci permette di dire questa scelta è di qua, questa altra scelta è di là. Prima parlavamo di scelte annidate, una scelta fatta dentro l'altra. Qui non possiamo dire che siano scelte annidate, perché la scelta continental US sembra dentro a quella inside US, ma non lo è, perché un pochino ci, entra, ci rientra dall'altra parte. Eh, non è neanche al contrario, inside non è contenuto dentro continental, e continental non è contenuto dentro inside. Perché, non è perché continental non è contenuto dentro un sale? Ma perché vedendolo di qua, continental sta nel ramo vero. Allora se io sono nel ramo vero e sono all'interno del ramo vero, starò dentro il ramo vero. E invece questa cosa qua a un certo punto scappo e vado a finire nel ramo falso. Allora non è più vero che continental è all'interno del ramo vero. Inizia dentro ma poi a un certo punto esce fuori e va a finire dentro il ramo falso. Capite che se cominciamo a fare queste cose qui, eh, su un diagramma anche complesso, ma che poi il diagramma non è tanto il problema del disegno, è il problema del ragionamento mentale che ci sta dietro, a un certo punto ci perdiamo e non sappiamo più dove siamo. Se io sono qui, non so più se ci sono arrivato per questo motivo o se ci sono arrivato per quest'altro motivo. E soprattutto il fatto che ci posso essere arrivato in due modi diversi può complicarmi il ragionamento che devo fare da questo punto in avanti perché non sono più sicuro di come ci sono arrivato quindi bisogna essere molto ordinati no? eh, molto strutturati e dire va bene io ho questo blocco che ha un ramo vero e un ramo falso quando ho finito da fa di fare tutto il lavoro implicato dal ramo vero mi ricongiungo con eh, il ramo in cui ho finito di fare tutto il lavoro che è implicato dal ramo falso e quindi io il primo, la prima scelta che inizia qui e termina qui all'interno di questa prima scelta c'è un ramo vero all'interno del quale c'è una seconda scelta che inizia qui e termina qui allora vediamo che l'inizio e la fine del continental sono completamente all'interno di uno dei due rami dell'insight US allora quando io riesco a dire che un determinato blocco, una scelta, è completamente all'interno di un altro blocco, allora sto lavorando in modo strutturato. Questo strutturato vuole anche dire che io potrei a un certo punto rimpiazzare tutto questo con un unico grosso rettangolo che chiamo gestisci il caso continental e la struttura del diagramma di flusso regge. Non ho frecce che dovrebbero entrare e uscire da questo rettangolo. Posso inscatolarlo, inscatolare significa astrarre riuscire a eh, non vedere per un momento certi dettagli, lì so che faccio certe operazioni, non le vedo perché in questo momento non mi interessano. Allora, per riuscire a fare questa operazione di astrazione diversa, adesso voglio vedere i dettagli e adesso non li voglio vedere, l'unica, eh, diciamo così, possibilità è quella di lavorare in modo strutturato, cioè o un blocco è completamente contenuto in un altro, o è completamente esterno all'altro. Questa semplice regola, poi la vedremo, no? ci, per, ci permetterà, da un lato di costruire dei diagrammi più facili da seguire, soprattutto non dalla macchina per eseguirli, chi se frega, da noi quando li dobbiamo progettare. Ma nello stesso tempo saranno molto più facili e direttamente traducibili in un linguaggio di programmazione. Cioè tutti i linguaggi di programmazione di oggi di fatto sono linguaggi di programmazione strutturati. I costrutti del linguaggio, l'istruzione IF del linguaggio Python, è un'istruzione strutturata. E quindi permette di scrivere Rappresentare nel linguaggio solamente algoritmi che a loro volta siano strutturati, che a loro volta provengano da diagrammi di flusso strutturati in questo modo. Eh, proviamo a vedere un altro esempio. Ah, no, scusate, qui c'è eh, eh, una nota no, che ci ricorda di non sottolineare, di non sottovalutare eh, la complessità di ciò che facciamo. No? Eh, è sempre. Ogni volta no, che un algoritmo si complica o deve gestire un sistema complesso, questo algoritmo diventa il stesso complesso e comincia questa complessità di essere veramente difficile da gestire. No? C'è questo aneddoto che ho raccontato qua, eh, che nel 1993 eh, nell'aeroporto di Denver si decise di eh, informatizzare completamente il, eh, il sistema di gestione dei bagagli. E di fatto il sistema di gestione dei bagagli eh, è un grosso, una grossa catena di scelte, cioè quando ti arriva un bagaglio tu devi decidere dove instradarlo, se mandarlo a un volo di, eh, diciamo così, di collegamento, se mandarlo invece al, al ritorno bagagli, eh, a quale gate, a quale terminal, eccetera, eccetera. Eh, hanno costruito il nuovo aeroporto e hanno fatto un sistema di controllo bagagli più automatizzato possibile che leggeva le etichette da solo e decideva dove instradare, dove instradare i colli, dove instradare le valigie. Eh, e le caricava su dei carrelli cose, autonomi che andavano, giravano e trovavano da soli la, la propria destinazione seguendo, seguendo dei binari, chiaro non era guida autonoma come la intendiamo oggi, era, molto, era molti anni fa. L'effetto eh, è che si è, si è sottovalutata no, la, la, la complessità di questo sistema e eh, il giorno di apertura dell'aeroporto non funzionava niente, di fatto le cose andavano nei posti sbagliati, si bloccavano, si intasavano, eccetera, eccetera. Eh, e poiché ovviamente un aeroporto se non ti gestisce i bagagli non può far partire i voli perché non, non puoi far partire le persone e dire la, la valigia abbiamo scherzato, eh, in realtà il tutto fu bloccato e il danno no, dovuto dal sottostimare questa complessità, dall'averla costruita in modo non adeguato, è stato circa un anno di ritardo e circa un miliardo di dollari eh, di, di, di danno essenzialmente economico che il gestore dell'aeroporto ha chiesto all'azienda informatica che ha prodotto il sistema, quindi cerchiamo di non andare a finire in queste brutte antipatiche eh, soluzioni, situazioni. Ok, ma come dicevo, magari fa, proviamo a fare un secondo esercizio, un pochino più articolato, ancora sempre sul, sul, eh, sul diagrammi di flusso che, eh, che, che implicano delle scelte, mh? Eh, ma, mh, ma su un arco temporale maggiore, cioè tutto sommato l'equazione di secondo grado eh, è una cosa istantanea, faccio un conto e ti stampo il risultato. Qui invece ci poniamo in un contesto un pochino più lungo temporalmente. Cioè noi abbiamo un signor Fred che di mestiere vende mazzi di fiori al centro commerciale. E Fred ha un capo, questo capo si chiama Joe, e, e Joe gli dice eh, guarda che io eh, in ogni momento ho bisogno di sapere delle informazioni, che tu mi fornisca delle informazioni su come sta andando la giornata. E in particolare in ogni momento della giornata mi devi dire quanti mazzi di fiori hai venduto, qual era il valore del mazzo più costoso che hai venduto, qual era il valore del mazzo meno costoso che hai venduto e qual era il valore medio dei mazzi che hai venduto finora. Quindi tu stai pronto e in qualunque momento posso venire a chiederti questi quattro valori, questi quattro numeri. Um, quindi chi è l'input e chi è l'output qua dentro? L'input chiaramente sono i mazzi di fiori venduti, quindi ogni volta che Joe no scusate che Fred vende un mazzo di fiori avrà l'informazione di qual è il prezzo di questo mazzo di fiori costava 6 euro eh, l'output sono questi quattro valori ma questo output viene ripetuto e deve essere aggiornato ogni qualvolta viene venduto un nuovo mazzo di fiori è chiaro che se io non sto vendendo nulla questi quattro valori non cambiano mm? ma solo quando vendo qualcosa di nuovo tutti e quattro o almeno il primo e l'ultimo, il primo cambia di sicuro, eh, se vendo un nuovo mazzo allora se ne avevo venduti tre diventa quattro, il valore medio può cambiare, normalmente cambierà, a meno che io non abbia venduto un mazzo il cui valore sia casualmente esattamente uguale al valore medio, e questi qui invece possono cambiare o non cambiare a seconda dei casi. Um, come lo possiamo strutturare dal punto di vista del diagramma di flusso una cosa di questo genere? Allora, prendiamoci una pagina nuova e, e proviamo a disegnare. Allora, innanzitutto eh, è un pochino più complesso e quindi magari ci conviene ragionare per passi, per gradi. Eh, quindi io direi, il primo, il, a primo livello io potrei dire guarda, iniziamo qua, il, inizia la giornata, start, avvia, eh, poi dovrò leggere, cioè dovrò acquisire il fatto che ho venduto un certo mazzo e quindi io acquisisco il prezzo di un certo mazzo, input, prezzo, del mazzo che ho appena venduto. Avendo questo prezzo, quindi la prima volta sarà 5 euro, un'altra volta sarà 7 euro, l'altra volta sarà 20 euro, cambia, cambia ogni volta questo valore, è un valore variabile. Io parto così ad alto livello, mi faccio un grosso blocco in cui scrivo aggiorna i quattro valori, non lavori ma valori, valori da calcolare. È chiaro che questo è un diagramma di flusso ancora temporaneo perché il mio criceto, il mio computer, non potrà mai capire cosa vuol dire aggiornare i quattro valori da calcolare. Lui mi direbbe, ma scusami, ma cosa devo calcolare? Quanto? Come? Fammi vedere le formule. Hm? Però è un primo passo intermedio che mi aiuta nel ragionamento. Perché il ragionamento non è finito qua, perché io qua non posso mettere stop. Non posso mettere stop, perché eh, se così fosse, io venderei un mazzo solo al giorno. Parte la giornata vendo un mazzo che ha un certo prezzo, aggiorno i valori sulla base di quell'unico mazzo che ho venduto finora e poi dico, basta, ho finito. No, tutto questo va, si deve poter ripetere. Si deve poter ripetere più volte, qui togliamo questo stop, è un po' prematuro, si deve poter ripetere più volte finché non finisce la giornata lavorativa. Quindi io qua a un certo punto farò una scelta in cui dirò, allora, siamo a fine giornata, siamo a fine giornata, allora ho finito. Se non siamo a fine giornata, invece cosa dovrò fare? Dovrò eh, accettare la, la possibilità di, prendere un nuovo, eh, di vendere un nuovo mazzo di fiori, quindi un nuovo input prezzo e un nuovo aggiornamento dei valori, eccetera, eccetera. E, però anziché ovviamente crearne un nuovo qua sotto, posso tranquillamente ricollegarmi a quello esistente là sopra. Quindi in questo caso che cosa ho fatto? Ho costruito un ciclo, una ripetizione, un ciclo che è caratterizzato da un punto di inizio, da un punto di fine e da un corpo interno che viene ripetuto molte volte. Cioè il mio primo ragionamento, il primo passo del ragionamento è c'è una parte, che è questa, un blocco, che deve essere ripetuto tante volte. Allora devo combinare due operazioni. Un'operazione è quella di eh, scrivere o costruire il blocco che deve essere ripetuto. La seconda operazione è incasellare, incastrare questo blocco all'interno di uno schema che mi permette di farlo ripetere. Lo schema che permette di far ripetere una certa operazione è eh, molto semplice, nel senso che dice io ho un'operazione da ripetere, il corpo del ciclo C, e eh, eseguo questa operazione e avrò una condizione che mi deve dire se, se questo ciclo va ripetuto oppure no. Eh, c'è un altro modo di costruire un ciclo che è quello invece di eh, avere una condizione che precede l'esecuzione del, del corpo e quindi di fatto abbiamo una cosa in cui c'è se sì faccio il corpo del ciclo eh, e, se, e, e poi torno su se no continuo sono due modi diversi di Ripetere il corpo, ci sta per corpo del ciclo, in inglese lo chiamiamo body, del ciclo stesso. Ho un corpo e una condizione. La coppia di corpo e condizione mi fanno sì che una determinata operazione possa essere ripetuta più volte. Eh, vediamo sempre che il corpo è eh, inserito all'interno, quindi qui abbiamo un corpo che è un unico blocco strutturato, ha un punto di ingresso e un punto di uscita e il ciclo nel suo complesso è un altro blocco che ha un punto di ingresso e un punto di uscita. Quindi abbiamo delle frecce che girano, vanno avanti e tornano indietro ma lo fanno con una certa regola. Anche qui abbiamo un blocco che inizia qui e termina qui e comprende al suo interno un blocco che inizia qui e termina qui. Quindi tutto questo ciclo, se vogliamo, lo possiamo inscatolare e usarlo come se fosse un unico blocco più di alto livello. Quindi noi dobbiamo riuscire a vedere blocchi annidati, adesso qui li ho evidenziati in grosso, ma eh, diciamo così, con la pratica possiamo, eh, li, li, li vediamo, li intuiamo, eh, perché abbiamo disegnato il diagramma in quel modo. Eh, tra l'altro, una cosa che non devo mai fare, non dovrei mai disegnare, voi dite... Io prima ho detto, ma io ho un corpo che voglio ripetere. Allora perché non faccio semplicemente così? Questo si ripete. Eh, il problema è che questo si ripete all'infinito. Nel senso che una volta che sono entrato, ripeto, ripeto, ripeto, e non finisce mai. Quindi questo non va bene perché non rispetta uno dei criteri degli algoritmi che gli algoritmi devono terminare. Quindi deve esserci a un certo punto qualcosa che fa sì che questa condizione di scelta da vera, e vero vuol dire continua a girare, diventi falsa e falsa vuol dire hai finito, puoi andare a fare altro. Questo è il primo il ragionamento più ampio no? da fare sul nostro esercizio dei fiori. Eh, abbiamo eh, un'operazione che si ripete più volte durante la giornata e quindi separo il concetto di Faccio in modo che l'operazione si ripeta, costruendo un ciclo, rispetto a qual è l'operazione da ripetere, che non abbiamo ancora deciso. E beh, in parte abbiamo solamente detto un pezzettino, abbiamo detto che un pezzo di questa operazione è l'input del prezzo, ma poi c'è tutta la parte di calcolo che non abbiamo ancora visto. E allora proviamo a vederla, prendiamo una pagina nuova, perché qui l'abbiamo usata per ragionare. Allora, proviamo a chiederci, eh, la prima cosa mi chiede, il testo è eh, il numero di, pacchi, di, di fiori venduti allora diciamo che nf sono i fiori venduti numero di fiori venduti come calcoliamo questo nf? Allora, noi siamo in un diagramma di flusso in cui abbiamo uno start in cui abbiamo un ciclo a un certo punto legge input il prezzo e poi deve calcolare il valore dei fiori venduti quindi possiamo fare calcola nf uguale qualche cosa lascio un po di spazio perché poi aggiungeremo gli altri pezzi del no? programma e poi più sotto ci sarà la scelta se fine giornata se sì se no, se non siamo ancora a fine giornata, torna su e ripeti. Se invece sì, hai finito. Allora, come calcolo il, eh, il numero di fiori venduti? Allora, noi saremmo tentati di dire, ma il numero di fiori venduti è 1. Cioè, ho venduto un fiore e quindi il numero di fiori venduti è 1. Se non che, in realtà, il mio algoritmo può ancora andare avanti, può ripetersi, e la seconda volta che passa di qua, il numero di fiori non è più 1, ma deve diventare 2. E ho capito, ma io qua, nell'algoritmo, ci metto 2 o ci metto 1? Eh, non posso dire, eh, ma sì, sarà 2 se è la seconda volta, sarà 1 se è la prima volta, sarà 7 se è la settima volta. No, devo, devo dare un'operazione precisa. Allora, qual è la regola con cui dico se vale 1 o se vale 2? beh, la prima volta varrà 1, la seconda volta varrà 2. Però detto così non si generalizza, perché poi allora la terza volta, e beh, la terza volta vale 3. Sì, però non posso fare tutti i mille casi particolari. La diciottesima volta, la diciottesima volta vale 18. Io non posso ma, qua ma mettere una regola che dica... Uh, la prima volta vale 1, la seconda volta vale 2, la terza volta vale 3 perché altrimenti chi esegue il programma nel momento in cui arriva la quinta volta e non ho messo la regola mi dice non so cosa fare allora dovrò mettere una regola che generalizzi il problema e dirò che okay, il numero di fiori venduti ogni volta che ho venduto un fiore sarà uguale a quello di fiori venduti che avevo venduto fino a quel momento lì più 1 quindi qua scrivo semplicemente numero di fiori uguale numero di fiori più 1. Ho incrementato di 1 questa variabile. Questa operazione la chiamiamo incremento, aumenta di 1 e la variabile nf lo chiamiamo, ma questi sono solamente nomi nostri no? di comodità, lo chiamiamo contatore. C'è una variabile che uso per contare. Oh, lei non è che lo sa che lei è un contatore. Eh? Questa variabile NF non, non ha nulla di speciale. È come la uso io. Io la sto usando per contare. Cosa vuol dire contare vuol dire ogni volta che faccio una certa operazione, aumento di uno quella variabile, incremento di uno quella variabile. Allora, anziché spiegartelo ogni volta, guarda che c'è una variabile che poi incremento di uno ogni volta, ti dico, guarda, quello è un contatore che conta i fiori quando dico contatore già in mente ci salta subito in mente l'idea eh, x uguale x più 1, n uguale n più 1 l'incremento di 1 ogni volta però attenzione qui abbiamo ancora una, una situazione non, non ben definita perché se io arrivassi qua, eseguo la persona diciamo così, che esegue il programma parte dall'avvio legge il prezzo del primo fiore venduto e poi dice, va bene, adesso devo incrementare il valore di nf. nf, nuovo, prende il valore di nf vecchio più 1. Ma nf vecchio quanto valeva? Eh, non c'è. Non l'ho mai deciso, non l'ho mai detto. Voi mi state dicendo, ma sì, ma valeva 0. Eh, no, non c'è nul, nulla di scontato, vale 0. Se, se voglio che nf parta da 0, devo dirgli nf deve partire da 0. Se non dico nulla, lui non fa nulla, e a questo punto dipende dal linguaggio di programmazione o posso avere o un errore oppure un valore casuale che mi rovina l'esecuzione del programma. In caso del Python, se io cerco di usare una variabile che non ho inizializzato prima, il programma si, si, si ferma e mi dà un errore, mi dice che questo simbolo non è noto, questa variabile non è nota. E allora per far sì che quando il programma parte, il, il numero di fiori parte da un valore corretto, cioè 0, devo metterci un blocco qua davanti, quindi all'avvio nf viene messo 0, vendo il primo fiore, a questo punto nf viene ricalcolato come 0, cioè il valore vecchio, più 1, totale 1, quindi è giusto. Poi vado giù, non sono a fine giornata e quindi torno su, ah ho trovato un errore nel programma, Sto tornando nel programma perché quando vendo il primo fiore da 0 diventa 1, poi quando torno su e lo rimetto a 0, lo rimetto a 0 e quindi quando leggo il prezzo del secondo fiore dirò che il numero di fiori venduti sono 0 più 1, ho sbagliato qui, ho sbagliato a rimettere a 0 questo NF, allora ferma, non va bene va bene, è giusto mettere n uguale a 0 ma mettere n uguale a 0 va fatto solo all'inizio poi le volte successive non lo devo più fare quindi questo nf uguale a 0 deve stare fuori dal ciclo prima del ciclo sono operazioni preliminari che faccio all'inizio e poi quando inizio il ciclo quando sono già nel vivo del ciclo eh, non deve più essere fatto perché era solamente preparatoria. quindi anche chi ha le prime armi, riuscendo a vedere, seguire, diciamo così, col ditino la, la freccia dell'esecuzione eh, e facendo molta attenzione al valore delle variabili e non pensando, non cercando di dire no, ma questo qua diamo per scontato qualcosa, no, si esegue proprio riga per riga, riusciamo anche a capire come girano queste cose e quindi se è un determinato diagramma di flusso è corretto oppure no, se calcola la cosa giusta oppure no. Poi, dopo un po' ci abituiamo, andremo molto più veloci su queste cose. Eh, anche perché alla fine i vari gli schemi, i vari pattern si ripetono un po' sempre ecco, da questo punto di vista eh, io riconosco un elemento in più nel mio diagramma eh, nel mio ciclo il ciclo abbiamo detto che è un punto di inizio un punto di fine un corpo eseguito e alcune istruzioni di inizializzazione cioè prima di iniziare il ciclo devo Inizializzare, inizializzazione, devo inizializzare, cioè fornire un valore iniziale ad alcune delle variabili che uso, altrimenti non, non so quale sarà, quale potrà essere il valore iniziale. Queste diciamo, istruzioni di inizializzazione avvengono prima, prima di entrare nel corpo del ciclo, avvengono preliminarmente. Quindi eh, dovremo sempre fare attenzione, ogni volta che pensiamo a un ciclo ci, ci dovremo chiedere ma devo inizializzare qualcosa prima di entrare nel ciclo, perché poi quando sono già dentro do per scontato che le cose ci siano. E quindi questo risolve, risponde alla prima delle quattro domande, quanti mazzi di fiori sono stati venduti, quanti è il mio NF, il numero di mazzi di fiori. E partiamo dall'ultima qual era il valore medio dei mazzi venduti? allora il valore medio dei mazzi venduti in questo caso non lo so però potrei inventarmi un'altra variabile eh, che chiamo m che è il valore medio il valore medio come lo calcolo? beh il valore medio è la somma diviso il numero quindi mi servirà anche la somma dei mazzi, la somma del, dei prezzi dei mazzi venduti. Allora, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che se io sapessi quant'è la somma, prendiamo la gomma per farci spazio, sapessi quanto vale la somma, allora potrei dire che a un certo punto che il valore medio, op, il nero, che il valore medio è uguale alla somma diviso il numero di fiori venduti m uguale a s diviso nf. Posso fare questa divisione? nf è sicuramente diverso da 0? Sì, perché l'ho inizializzato a 0, quando passo di qui diventa almeno 1, e quindi la prima volta vale 1, sarà s div somma diviso 1, le volte successive lo incremento, quindi da 1 diventerà 2, 3, 4, 5, non tornerà mai più a 0, e quindi questa divisione sarà sempre possibile farla. Mi sto ragionando su ciò che può succedere eh, esegue, al valore di nf eseguendo questo programma è chiaro che il computer, l'esecutore di tutto questo ragionamento non, non sa nulla lui quando arriva qui fa questa divisione, se nf è uguale a 0 dà errore sono io che so che non potrà dare errore perché nf non potrà mai essere 0 in questo punto del programma quindi mi sono ricondotto da calcolo alla media ha una cosa più semplice che calcolo la somma, perché poi se so la somma calcolo anche la media. Beh, okay, ma come calcolo la somma? E anche qua posso ragionare e dire che la somma, eh, la prima volta la somma del primo mazzo che ho venduto sarà uguale al suo prezzo, e questo va bene la prima volta per il primo mazzo venduto. Per il secondo mazzo venduto la somma del secondo, eh, dei primi due mazzi sarà eh, la somma dei prezzi dei, due, dei primi due mazzi sarà eh, la, il prezzo del primo più il prezzo del secondo e per i primi tre mazzi sarà il prezzo del primo più quello del secondo più quello del terzo però di nuovo qua dobbiamo riuscire a generalizzarla questa cosa allora possiamo generalizzare dicendo che il, la somma dei primi cioè quando eh, io supponendo di conoscere la somma dei primi più fiori venduti se arriva, se ne vendo uno nuovo, beh, la nuova somma sarà uguale alla somma vecchia più il prezzo di quello che ho venduto. Quindi in questo caso generalizzo questo scrivendo che la somma è uguale alla somma vecchia più il prezzo di quello che ho, di quale? Di quello che ho appena letto, di quello che questa variabile prezzo no? è, è uguale a questo input qui. quindi in questo caso abbiamo una variabile che anche lei si aggiorna all'interno del ciclo ogni volta, questa variabile prende il nome mh, spesso di accumulatore, perché accumula il valore di una somma eh, ogni volta che, eh, che eseguo un'iterazione nuova del mio ciclo, ogni volta che eseguo un'iterazione si accumula un valore in più, e fino alla fine dell'iterazione avrà il valore della somma totale, e ovviamente ce ne manca anche un pezzo, ci manca un pezzo lassù perché visto che S lo vado a modificare dentro il ciclo, dovrò anche inizializzarlo a un valore corretto, cioè 0. All'inizio della giornata la somma dei prezzi venduti è 0. E poi via via crescerà ogni volta che, ehm, ogni volta che eseguo eh, una, eh, una nuova vendita e di dato un determinato prezzo questa somma aumenterà di questo prezzo, e dato eh, la somma a cui sono arrivato, dividendo per il numero di fiori venduti che anch'esso sta aumentando, troverò una nuova media, questa nuova media potrà essere maggiore o minore di quella precedente, dipende chiaramente dal prezzo di ciò che ho venduto adesso rispetto alla media precedente. Quindi eh, questi, noi stiamo sempre combinando tre cose, eh, cioè la scelta, l'input e soprattutto il calcolo, e cominciamo però a, a scoprire che combinandole si riescono a costruire dei costrutti che hanno un significato più importante, un contatore che conta le cose, un accumulatore che tiene conto di una somma, e così via. E poi riusciremo questi costrutti qui, una volta diciamo così, capiti con gli esempi semplici, a poi usare tranquillamente in tutti i tipi di, di, di esercizi, questi sono diciamo così, costrutti di base che compaiono in qualunque tipo di programma ma non c'è nulla di più, semplicemente è il calcolare s uguale a 0, s uguale a s più, fare le somme, fare le uguaglianze, mh, e, e sono operazioni che può eseguire chiunque senza capirle. È il metterle insieme in un certo modo che le fa comportare in, in, eh, e, ne, e ne, diciamo così, ne dà un certo tipo di significato. Allora noi eh, quindi abbiamo fatto insieme... Questo è il primo punto e, e l'ultimo punto, no? il valore medio che era il nostro M che abbiamo calcolato. Ecco, io vi lascerei pensare il massimo e il minimo, che sono, eh, sembrano più, più ovvi, ma sono, hanno bisogno di un ragionamento un pochino diverso. Eh, come faccio a sapere qual è il mazzo più costoso che ho venduto? E, riuscendo ad analizzarlo a calcolarlo migliorando, espandendo questo diagramma di flusso, quindi ovviamente il mazzo che vendo dipenderà sempre dal prezzo del mazzo che ho venduto ora e dal prezzo dei mazzi che avevo venduto in precedenza, però anche qua dobbiamo cercare di generalizzare un pochino questo ragionamento. Allora, proviamo, eh, senza andare a guardare qui sulle slide c'è una soluzione possibile, una soluzione molto compatta eh, tutto sommato, e questo se vogliamo dimostra perché a me non piace mai dare le soluzioni perché se io vedo questa soluzione non ci capisco niente a parte il fatto che è scritto in inglese ma quello almeno eh, quando mi mette quello che qua chiama Bunchies è il mio NF quello che chiama Average è la mia media quello che chiama Total è la mia somma poi qui ci mette un 100 che non capisco cos'è o meglio lo, lo, lo capiremo tra un attimo lo capiremo facendo il ragionamento però vedere una soluzione fatta da un altro eh, non mi permette di intravedere il ragionamento che quest'altro ha fatto nel costruire questa soluzione, eh, semplicemente è una cosa che posso seguire passo passo, vedere se funziona, vedere se ha un significato, però capire il ragionamento che stava dietro, a questo concetto di, di accumulatore che c'è qui o al concetto di incremento che c'è qui, eh, eh, conviene farselo questo ragionamento perché se lo fai una volta, se lo fai due, eh, ti rimane dentro e ti rimane per sempre. Se vedi una cosa fatta in un altro, la capisci superficialmente, nel senso che possiamo fare i finti computer che lo sanno eseguire, ma noi dobbiamo non fare i computer, dobbiamo fare i progettisti, quindi dobbiamo saperlo eh, costruire. Quindi anziché andare a, a capofitto, a, a guardare una soluzione, proviamo a fare diciamo così, il passo nostro di costruire, di estendere questo diagramma di flusso poi lo vediamo insieme lunedì a lezione, eh, la, la soluzione, eh, però nel frattempo provateci a capire come far estenderlo eh, per calcolare anche il massimo e il minimo dei valori dei prezzi. Non vi dico altro perché se no vi svelo il segreto e chiaramente molti di voi lo sanno già fare quando hanno già visto queste cose all'inizio, ma è un passaggio no? <ride> da cui tutti devono passare prima o poi riuscire a prendere quelli che sono... Eh, non tanto i blocchi di base che sono banali, ma le combinazioni utili di blocchi di base, questo sì, che è poi quello che ci servirà per, per andare a costruire ogni volta dei blocchi o dei, dei costrutti sempre più eh, complicati. Va bene, io con questo vi lascio, eh, termino questo eh, diciamo così, intervento, questa lezione video, eh, ci vediamo lunedì quindi per vedere sia la soluzione di questo che andare avanti finalmente e mettere le mani eh, anche un pochino su Python, e quindi vi chiederei entro lunedì di aver completato tutti, sistemato l'installazione di Python, così possiamo anche interattivamente, mentre facciamo la lezione, l'esercizio che faccio io lo provate anche voi dal vero, in tempo reale, e riusciamo a sincronizzarci meglio. E buona fine di settimana a tutti voi, ci vediamo lunedì. Arrivederci.